Buongiorno a tutti, come vedete dal, dallo scenario qui ad Ankara siamo ritornati tutti alle postazioni di partenza pre-pandemia da coronavirus. Da 15 giugno infatti tutte le attività professionali sono state ripristinate a pieno. Permane tuttavia una certa preoccupazione a livello sociale ma anche a livello politico per quanto riguarda la, la crescita dei numeri. Il, I casi positivi infatti quotidianamente si attestano sui 1400-1200, cifre importanti che iniziano a preoccupare il governo, che in alcune città hanno eh, ripristinato l'obbligo di indossare le, le mascherine in pubblico anche nei spazi aperti. Contemporaneamente, l'attività diplomatica comunque è stata uh, ripresa a, a pieno regime. Importante menzionare la visita del, del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ad Ankara lo scorso venerdì, una visita che era stata programmata inizialmente per il mercoledì. Ehm, del mercoledì prima, ma che per questioni di priorità in agenda del governo turco è stata quindi rinviata di due giorni. Mercoledì scorso, infatti, il ministro degli esteri Negrut Chojolo con una delegazione importante composta dal dal capo dell'intelligence turca e dai rappresentanti del ministro dell'economia si è recato d'urgenza a Tripoli dove appunto oltre la carica simbolica dell'evento si è sigillata quella che è una eh, alleanza comunque ormai consolidata nello scenario libico. Per quanto riguarda invece i rapporti bilaterali tra Italia e Turchia la visita del ministro Di Maio ha suggellato quella che viene definita ormai una alleanza strategica tra Italia e Turchia che fa riferimento quindi ha componenti, ha dei dati importanti, ma anche ha componenti eh, strategiche, culturali, storiche di rilievo. Si è parlato venerdì scorso qui ad Ankara della questione libica e si è trovato una sorta di accordo nel definire le, le priorità nello scenario libico, quale una transizione eh, politica e sostenibile, quindi una soluzione sostenibile per il conflitto. Ulteriori questioni all'ordine del giorno sono state le tensioni al largo di, di Cipro, quindi nel Mediterraneo orientale, e si, il, si è sottolineata anche l'urgenza di trovare un punto in comune per quanto riguarda. Riguarda l'operazione di Urini, sponsorizzata dall'Unione Europea, che tende, secondo Ankara, a inficiare eccessivamente l'opera della Turchia per quanto riguarda la risoluzione del conflitto in Libia. Eh, ulteriori topic in agenda sono state la questione eh, bilaterale a livello di Unione Europea e, appunto, il, la, il grande apprezzamento da parte della Turchia nel considerare l'Italia un paese amico, non aver sempre sostenuto la cessione di Ankara all'interno del processo. Eh, di adesione europea. Eh, insomma da questa parte, grandissimo attivismo, un grandissimo attivismo che speriamo si concretizzerà presto anche nell'apertura dei voli e quindi dei collegamenti da, um, dalla Turchia verso l'Italia e viceversa. Eh, grande impegno in, questi, in questo periodo viene investito nelle certificazioni di sanità per quanto riguarda le strutture ricettive, quindi è una Turchia molto esposta e molto volenterosa ad accogliere turisti europei e non nei prossimi mesi.